Dopo anni di onorato servizio, fammi vedere Questo rastrello verrà adesso sostituito con questo bellissimo, nuovissimo modello Rastrellator 5000 Qua è come la Nimbus di Alboreto quando spalava qua al par Poff, guarda lì Mamma mia Fammi vedere la Nimbus. Mettiti. Ma non così! Ma Come funziona oh, no. la Nimbus? 2000 Io non la uso le scope. Con ciò vuol dire che non scopo. <ride> Questa domenica al Monza Pizza Bike Park inizia con una bella classica rastrellata del mulce. Che, come al solito, dopo un giorno di riding intenso, si accumula tutto lì in basso Più in alto non ce n'è più, quindi va ritirato tutto su. In più adesso mi metterò a rifare il kick del terzo panettone, che sopra la punta del kick praticamente non esiste più. come in teoria finalmente danno poco vento e praticamente abbiamo avuto due settimane di solo vento oggi è ora di far salire un po' l'hype e sendare un po' di trick seri che è un po' che non facciamo video al park dove ci concentriamo bene solo sul riding come, come i primi video, avete presente ragazzi? i primi video dove si girava qui al park senza idee strane si girava e basta, si spingeva pensando solo a trickare e progredire e soprattutto far spingere un po' quei ragazzini di dietro che se non ci sono io, che li martello e li spingo o Ivo loro, belli, tranquilli, si siedono sulla sdraiola. Ah, oh, ma magari adesso ho quattro volte sul bag. Ma che bag, ragazzi! Basta, bag. Si gira sul duro. Non è che avevo detto che oggi dovevamo triccare incazzati perché c'ho sonno Oggi ragazzi non si scappa, oggi dobbiamo triccare incazzati. Perché la stagione dei conti si avvicina, vieni un attimo a rimettersi in riga con parte atletica di Toto. Sono solo youtuber. Ah no. Sono ancora atleta, giuro, giuro. Sono ancora atleta. Mi hanno detto che tanti ragazzi del parco amavano un sacco i video dove si vedevano un po' di linee sui panettoni un po' incazzate Allora, decidi Sasso. O tricchi con me un po' i panettoni e poi andiamo sul mulch O se non tricchi i panettoni, quando vengo sul mulce, ciò che dico è legge. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Co cosa intendi per trickare i panettoni? Eh, triccare vuol dire una... che devi iniziare a fare qualche tricchettino sui panettoni. Lui colpi. salta molto bene, dritto, okay. ma ancora non si è visto niente. No, io vista. non so fare trick, si fa solo 3-6. Anche sta settimana. Eh, sì, ma oggi non è giornata. Oggi è una giornata sento... 3-6. Mi sento in. va bene. <ride> oggi è una, oggi è una va giornata. va bene, va bene. <ride> va bene. Facciamo subito un flippettino sul primo. Uh, my place. I don't know who uh, tu bar. bar, bar, Double Bar e tre bar sul quarto. Adesso faccio 3 sui primi 4 e tail loop sugli ultimi 2 436 ero in curva che stavo perdendo l'equilibrio Ti sì. do un'opportunità più unica che rara Dimmi che linea posso fare per te Va bene, tre bar sul primo sì. Che è easy Poi fai tail sul secondo sì. 36 sul terzo Oppo whip sul quarto Porca troia, oppo whip Bastardo sì. La prima però, siccome oppo whip Lo so fare ma non ce l'ho così bene Fa parecchio paura sui panettoni eh, Ne faccio uno qui Faccio un oppo whip sul mulch bene. Piccolo Per Riprendo perché non lo faccio spesso sì. Nel sì. caso rastrelleremo il mulch No! whip ah ah no ripare dai che ci riprova ottimo whip 3-6 poppo whip oh! hanno fatti tanto negli ultimi anni di opui quindi sono contento di averlo rifatto così in linea che non è come fare semplicemente tutto dritto e poi opui in linea così arrivi bello ubriaco già da un 3-6 e... bello ubriaco <ride> quindi ragazzi grazie al pazzo grazie al cazzo Regola roppo invece, come avete visto, il sasso non ha ancora neanche fatto una linea sui panettoni. Il bastardo motiva perché non mi ha ancora fatto neanche un trick qui sopra sui panettoni? Perché si, sì. eh, perché Dillo. mi hanno insultato. Ah, si, sì, così ti hanno mi insultato. Mi hanno insultato e mi hanno picchiato pure. No, no, va bene. Hai voluto non girare sui panettoni. Cosa ti aspetta adesso? Lo sai benissimo. Io comando quello che tu devi fare sul mulch e mi non ti puoi tirare fare... indietro. Uh. Va bene, eh, non potevo Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, come funziona oggi, ce l'ho no. Io chiamo il trick al sasso Se il sasso lo chiude, il sasso chiama il trickatino Guardiamo la faccia di Gino va bene, va bene. Come va bene? Scusate, Allora, no, iniziamo dai cose easy 7 cork bar esatto. 3 up sul mulcino piccolo, dai 720 Bene. Molto bene. Eh, era Esatto, era un 720 perfetto. Vabbè, non ti può chiamare il trick tire. 12 Ale! Tre triplo! Hai fatto 3 hit up, devi fare un altro mezzo giro di Manu. Tre bar! Uno, però c'era, bello sasso Wow Ma dai, le gambe da pollo Secondo me mancava un bar Secondo voi? Oh Si sì, sasso Oh Mi tacca adesso, questo perché... Non lo, non lo ne faccio capire. io così Ma te non sei interpretato No, non è stata perduta, era rotto il cazzo Ah c'è un po' di invidia qui eh c è c è più cagacze Noo oh, che ti devi spare anche nei video di Toto <ride> l'unico modo che puoi disfarlo è fare tipo 3 da bar adesso Saresti il capo supremo in questo momento Leo. E tu bel bambino tu tra whip facile facile tra whip uh. Ma hai messo giù i piedi? Io non l'ho visto qua No no ero qui. Uh. No. Non li hai toccati per terra i piedi ta, ta, ta, ta, ta. Allora ti do un flip dritto E poi flip whip se, se lo dice paraole, No io. che sul bag basta bag no, culo, ma prova, Mamma bello yeah, yeah. Oh. Porca trot. La. Io non voglio, non vorrei alzarmi per, perché non voglio vedere cosa ha subito quell'Industry 9 lì Non voglio vedere quell'Industry 9 che danni ha subito Ahia, yeah, ma la gamba è incastrata così? Che è male! Ah, è... No Sì, sì, a bene si, si Eccoci, un tre per levare una gamba. Praticamente gli è uscita la ruota dal, dal telaio. Adesso scopriremo se anche un sasso che cade sopra un Industri 9 di culo. Se si stortano Industri 9, ok. Allora, dopo aver sistemato tutta la bici del sasso, alza per favore, facci vedere quanto. Ragazzi. È praticamente perfetta Chiaramente il disco abbia raddrizzato per quanto possibile mal quanto pesi te? 85 kg eh. 85 kg con la forza della caduta Ha tirato di culo sul cerchio, no, cerchio, no, cerchio e non si è assortato devi solo ringraziare veramente sì, Dio fuori, no, no ringrazia Dio Industri9 ringraziamo il Dio di industri Nine. <ride> il Dio di industri <ride> di <ride> Tasso nel frattempo è andato a provarne un paio sul bag perché ovviamente dopo una caduta così si sente un po' più insicuro ci sta, diamo qualche possibilità di provarlo sul bag, In suo onore mi piacerebbe fare flip with bar, Ma mai chiuso sul duro chiuso bene bene l'ho fatto solo una volta sul vecchio mulch con un piede atterrato e l'ho fatto vabbè al dom sul bag però non è considerato duro qua è molto più difficile perché devi arrivare bello deciso a farlo cioè devi pedalare bello incazzato per saltare bello alto quindi non giravo, non giravo. lo sappiamo tutti devo mollarlo sto manubrio No perché tiene dietro Guardatelo ragazzi, vittorioso dalla sfida. Cioè, l'avevo già fatto tanti anni fa sul mulch vecchio, però in realtà l'avevo fatto ma avevo messo giù il piede. Bello. Primo sul duro, chiuso veramente... Era, era pulito, era veloce no? Bello. Bisogna pedalare di più adesso rispetto a prima, rispetto a come era il vecchio mulch. Preferisco adesso fare questi trick qua perché... Ti dà un pochino di più aria La cosa svantaggiosa è che prima di saltare Adesso devi veramente pelare forte Per andare in alto Fai sì. conto che questo trick non lo provo neanche sul bag lì Perché è troppo piccolo il salto che abbiamo sul bag lì E eh. diretto qua Siccome è, eh, siamo in giornata sending estremo il nostro eroe qua lo gnometto Cos'è che hai detto? Eh, la flippo La flippi? La flippo oh, lo faccio Adesso o non lo faccio mai più Sul duro però non esatto. si No, non devi titubare eh. No, no Tu girare devi girare Non devi arrivare che arrivi sotto sopra eh. Quando parti incazzati Trovo veramente la rabbia Incazzati e parti incazzato Se parti incazzato vedi che lo giri Contali, quanti ne fai sul bag? E poi eh, diretto sul duro eh, 5, 6 Meno, due. Due, va bene. Due sul bag giusti. Dai cesta. Dai cesta. Pugnetto. Che poi flippio che la sì, mossa. sta. cesta? Cesta. Convinto eh. Convinto sempre. Dagli chicco. Il tuo. Oh. Sì. Dai, incazzato uno e poi di là, eh. Va bene? Vai Cesta. Incazzato Cesta, incazzato! Su incazzato e si va subito, eh? Non si aspetta adesso. Devi, devi sfruttare l'adrenalina che hai in corpo adesso, eh. Prova sta cazzo di rabbia. Arrabbiati, devi andare giù che porco giù la spacchi, la bici. Devi sp spaccarlo sto cazzo di maduro, ok? Vai giù incazzato nero. Trova la rabbia dentro di te. Porca trova tu, adesso lo fai. Non ti tiri indietro, eh. Lo devi fare adesso, Cesta, capito? Dai cazzo! Tuo Cesta! Via deciso! Deciso che è tuo! Si gira, si gira adesso, Cesta. No! Dai, cattivo! Vai! Vai, cesta Guardalo, Dai, guardalo! Guardalo! Guardalo! Venga perfetto! Guarda. Eh, ma la... Su a rifarlo subito, c'è cioè, sta! Devi portarlo e a casa vai. oggi eh! Ah. Sentito. bellissimo amica l'adrenalina oh. anni dichiarati, anni, anni dichiarati di 14 e, e voi direte flip finale prima volta di cesta si conclude il video o no che il nostro guerriero dopo la cartella estrema torna ne fa un paio ancora sul bag e porca travella lo porta a casa dai cazzo porca storia dai santo Oh. Che, che session okay. Monza Pizza Gang Monza Pizza Gang oh. Session super produttiva oggi La Monza Pizza Gang oggi ha spaccato Devo dire che hanno gasato tutti parecchio Si sono dati da fare, hanno cartellato nella maniera corretta Dalla Monza Pizza Gang è tutto Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto Ci vediamo allora. al prossimo video allora. Bella.